Buonasera e benvenuti all'appuntamento del martedì con Parliamo di Sport Domenica in Ravenna pareggiato allo Stadio Venelli contro il Verona Domenica importante non soltanto per il calcio ma anche per la Area Volley che è riuscita a battere la Cosmogas for Lee. Quindi in questa puntata parleremo non solo di calcio ma anche di pallavolo Tante le sorprese, restate con noi fino alla fine Vado a presentare l'ospite giallorosso di questa settimana, Vittorio Mero. Buonasera Bentornato a Parliamo di Sport Grazie, buonasera Vi presento anche i miei compagni del martedì Francesca Bonetti qui alla mia destra, Massimo Montanari Buonasera. e come sempre lui l'opinionista Antonio Rinaldi. Buonasera. Benvenuto Antonio, parliamo di sport anche te. Allora, Francesca, diamo un'occhiata alla classifica, alla schedina della Serie B e il prossimo turno. I risultati della diciannovesima giornata: Ancona Foggia 3-2, Castel di Sangro-Treviso 0-0, Chievo-Cagliari 2-1, Lucchese-Torino 3-1. Padova Genua 1 1, Perugia Monza 3 2, Ravenna Verona 1 1, nell'anticipo di sabato Reggiana Pescara 1 0, Salernitana Fidelisandria 1 1, Ver Venezia Regina 4 0. Questa è la classifica. Dopo cinque giornate la formazione lagunare riaggancia al primo posto la Salernitana, in vetta con 38 punti. Nonostante le trasferte negative, Cagliari e Torino mantengono rispettivamente il secondo e terzo posto con 32 e 29 punti. Vincendo Domenica fa un balzo in avanti il Perugia, che si porta al quarto posto con 28 punti. E subito dietro, staccate di una sola lunghezza, Verona e Treviso. Seguono Reggiana e Lucchese a 26 punti. Invariata rispetto alla scorsa settimana la situazione di classifica per Pescara e Regina, che vengono raggiunte dal vittorioso Chievo a 24 punti, 23 punti per Fidelisandria e 22 per il Genoa, in serie positiva da 4 turni. Quart'ultimo posto per Foggia e Ancona, appaiate a 21 punti, sotto di una lunghezza Ravenna e Monza, 17 punti per il Castel di Sangro e 15 per il Padova, che chiude la classifica del girone d'andata nel gradino più basso. Questo è il prossimo turno che si giocherà domenica 1 febbraio. Torino-Ancona, Treviso-Cagliari, Regina-Chievo, Ravenna-Lucchese nell'anticipo di sabato 31, Pescara-Monza, Castel di Sangro-Padova, Fidelisandria-Perugia, Foggia-Reggiana, Verona-Salernitana ed infine Genoa venezia Bene, grazie Francesca. Allora Vittorio, sabato pomeriggio al Benelli un appuntamento importante. Però prima di parlare di sabato diamo un'occhiata alle immagini eh, realizzate dai nostri cameram. Domenica pomeriggio, come abbiamo detto, un pareggio Ravenna-Verona. Antonio Rinaldi, a te il commento della nostra scheda. Ecco dunque le immagini di Ravenna-Verona, partita molto attesa, si sperava che i giallorossi potessero tornare alla vittoria, non è accaduto questo, comunque vediamo quello che è successo. Siamo all'ottavo minuto, la via Buonocore, serve Centofanti, Centofanti evita anche il portiere, ma poi mette inspiegabilmente sul fondo. Una grossa occasione per il Ravenna all'ottavo minuto. Un altro... Pallone riconquistato dal Ravenna e un'altra azione che parte per il giallorossi, ancora una volta buonocore ad essere servito, come al solito ispiratore principe, Rinaldi fa proseguire per Soggia, Soggia finge di passare a destra, va a sinistra, batte dal limite, poco convinto l'intervento di Battistini, palla sul palo e poi in rete. E il 26esimo minuto il Ravenna va in vantaggio con questa rete di Soggia con qualche collaborazione da parte del portiere Battistini. A questo punto quindi Ravenna in vantaggio, ma purtroppo il vantaggio dura poco, ecco la fascia destra, vero cruccio eh, domenica scorsa del Ravenna, ecco il cross dalla destra e vedete Vanoli che si tuffa e ottiene il gol del pareggio, non proprio attentissimo in questa circostanza la retroguardia del Ravenna, dopo sei minuti 1 a 1. Siamo alla fine del tempo e, ed è ancora un giocatore del Verone che si presenta davanti a Rubini ma viene intercettata la sua conclusione dal portiere. Nuovo cross da destra, stavolta Gian De Biaggi, una respinta di Mero e il tiro di eh, Vanoli ancora e eh, Rubini riesce a deviare. Ancora il Verona, buon momento all'inizio, ma qui sono i giallorossi. Il colpo di testa di Mero, angolato, ma Battistini riesce a toglierlo dall'incrosso dei pali. Corner di Dell'Anno, esce eh, ancora Rubini, eh, pardon, Battistini, il portiere del Verona. Ecco Gabrieli che va al cross, il tentativo di Pietra Nera di testa che termina a lato. Ancora il Ravenna che ha avuto un ottimo finale di gara. Qui è Buonocore che se ne va in dribbling, riesce a penetrare in aria, vedete una grande azione di Buonocore, la conclusione, Battistini prende la palla e qui è l'azione che ha portato alla munizione di Buonocore. Tutto si può dire ma sicuramente non c'era simulazione e anzi qui il sospetto è forte che ci fosse davvero il calcio di rigore. Si conclude così la partita Ravenna-Verona sull'1-1. Grazie Antonio, allora Mero un punto non è sicuramente sufficiente per migliorare la situazione in classifica del Ravenna. Sì, sicuramente, anche perché con queste due partite interne che avevamo a questo punto speravamo di, di cogliere i tre punti già domenica. Purtroppo questo non è avvenuto, comunque abbiamo trovato un buon avversario e penso che per l'ennesima volta in casa abbiamo dettato legge perché abbiamo fatto veramente una buona partita. Ho visto anche adesso le occasioni, a vederle domenica dal campo non si capisce bene, però a vederle adesso dalla televisione le maggiori occasioni abbiamo avute noi, penso che abbiamo giocato una buona partita. E purtroppo ormai quello che è stato è stato abbiamo preso un punto che comunque fa sempre classifica adesso aspettiamo sabato con la partita interna con la Lucchese per cercare almeno di vincere sabato perché adesso con, andando avanti con un punticino alla volta si fa, si fa poca, poca roba, l'importante è adesso vincere C'è sta il giro in di ritorno e quindi i punti in questo momento sì, sono sì, essenziali Sì, sicuramente adesso la posizione di classifica non è, non è buona sicuramente nel giro di ritorno dovremo cercare di, fa, di fare più punti rispetto al giro d'andata perché io penso che con con 40 punti non riusciremo a salvarci, ma di questo non voglio neanche no, non, non parlare <ride> ecco assolutamente. Perciò sicuramente eh, bisognerà fare più punti nel giro di ritorno. Ecco, Italia, è un discorso che abbiamo già affrontato anche con gli altri tuoi compagni che sono venuti qui da noi in precedenza. In Ravenna soprattutto quest'anno difetto nelle partite in trasferta, credo che la svolta in Ravenna dovrà darla soprattutto nelle gare esterne in questo giorno di ritorno. Sì, in effetti nel giorno d'andata in campo esterno abbiamo raccolto pochissimo quasi niente, ecco. sicuramente c'è da dare una svolta a me, ma sai, d'altronde quando, quando vai fuori giochi delle buone partite, perché io penso che al di là di Treviso, io penso che in campo esterno abbiamo, abbiamo giocato delle buone partite, perché mi ricordo con Salernitana, con, con Venezia, Dandria, eh, a Genova, però purtroppo nel calcio di oggi quello che conta, come sempre stato, del resto sono i punti, ecco. perciò adesso quello che è importante è anche giocare male, ma raccogliere i punti, ecco. sono quelli che ci servono che ci fanno salvare. Signor che tra le tante occasioni della venda, anche un, un, un tuo eh, colpo di testa, che adesso. era fatto davvero bene, lì è stato molto bravo Battistini. Sì, sì, è uno schema, che, uno schema che proviamo in allenamento. Sì, è riuscito bene anche perché, perché dell'anno ha messo un'ottima palla. Ecco. Sì, Battistini ha fatto, ha fatto una buona parata. Però purtroppo niente, la palla non è andata dentro, adesso cercheremo, cercheremo di rifarci sabato. Ecco. Ecco, senti, un po' nell'occhio del, della critica è finito Michele Pietranera no? per questa sua difficoltà ad adattarsi forse ai ritmi della via, comunque anche tenendo conto che sta giocando in una situazione tattica forse che non lo aiuta. Fin fondo, ecco, tu che lo conosci bene, che cosa puoi dire di questo giocatore? Mm, Visto no. che domenica anche sentendo un po' i tifosi, poi non so se ne parleranno nelle interviste che vedremo mm. dopo. Questa settimana i tifosi era un po'. Non li ho avvicinati, ho preferito parlare col mister che magari sì, ci sono. Forse mi sono fischiate le orecchie, ah, gli Michele, Michele è un giocatore che è in campo da tutto, su, quel, su quell'aspetto lì non, si, non gli si può dire niente veramente perché anche domenica ne abbiamo poi parlato lunedì negli spogliatoi, si è messo a correre dal primo minuto al novantesimo beh purtroppo cioè, tantissimi gol non è che, che li ha mai fatti anche perché lui principalmente non è una punta centrale ecco, anche con me quando giocavamo insieme a Crevalcore lui giocava sull'esterno perciò non è che proprio una punta centrale di peso però sicuramente il suo lavoro lo fa ecco, il suo lavoro di movimento il suo lavoro, quello che deve fare che gli dice il mister di fare lui lo fa però ecco in effetti la, la cosa forse che gli manca ma è come caratteristica è che non ha la caratteristica di essere una punta centrale Bene Vittorio, vediamo insieme un attimo la scheda tecnica del nostro Antonio che vedo già in postazione così poi magari potremo avere altro materiale per commentare insieme la partita di domenica Beh dunque questo è un pochino il quadro tattico di eh, Ravenna-Verona di domenica scorsa con... I veronesi che hanno subito adottato una marcatura a uomo sulle due punte con eh, i due marcatori appunto, che erano Caverzane e Gonnella su Pietra Nera e Buonocore e anche una serie di duelli a centrocampo che sono stati quasi duelli a uomo perché eh, diciamo che ogni centrocampista aveva il suo da badare e le cose si sono svolte con un certo ordine. Dove però il Verona ha messo molto in difficoltà il Ravenna, almeno fino a un certo punto della partita, è stato sulle fasce laterali dove le coppie vanodi e manetti da una parte, soprattutto sulla destra Gian de Biaggi e Binotto, sono, soprattutto sulla destra, appunto, sono riusciti a mettere spesso in minoranza Centofanti e Gabrieli. Proprio dalla destra, come abbiamo visto, è venuta anche la rete del pareggio del Verona e una successiva occasione che è stata costruita sul finire del primo tempo. Le cose sono cambiate un pochino in meglio per il Ravenna quando è entrato dell'anno con una serie di sostituzioni che Sandreani ha appunto apportato alla squadra, ha dato più copertura sulla fascia con l'ingresso di Ponzo, ha messo anche pregnolato in questa zona centrale e comunque ad aiutare, soprattutto Dell'Anno che così è avanzato un pochino nel suo raggio d'azione e ha finito per mettere in crisi due centrali del Verona che non hanno molta attitudine alla marcatura e che quindi eh, appunto l'hanno spesso dimenticato anche perché poi dell'anno partito a sinistra appunto nel finale ha giocato in posizione più centrale. Ecco questo è un pochino il quadro della partita. Bene, grazie Antonio, vieni qui vicino a noi che adesso c'è la pubblicità, però dopo commenteremo appunto questo tuo schema, ci vediamo subito dopo la telepromozione e qui a Parliamo di Sport, vi aspetto. Il mondo Cellular Service è cordless omologati, fax, segreterie telefoniche, accessori per tutti i modelli dei vostri cellulari. Inoltre Cellular Service fornisce installazione di impianti viva voce nelle vostre autovetture. Autoradio delle migliori marche e antifurto satellitari. Le offerte di questa settimana sono un Ericsson GA628, durata batteria e 40 ore, blocca tastiera automatico, custodia e spin-out in omaggio, carica batteria veloce da rete, a sole 480.000 lire, ripeto, 480.000 lire. E il nuovo Team Itelitan, con stand by fino a 28 ore, chiamata con vibrazione, diversi tipi di suoneria, possibilità di inviare messaggi a sole 380.000 lire. Sì, avete capito bene, 380.000 lire, comprensive di scheda prepagata. Cellular Service vi fornisce inoltre un'ampia scelta di cellulari usati. Chi si presenta nei punti vendita Cellular Service in via Cesarea 181 e Audiocar via Santucci 22, menzionando questa trasmissione, potrà usufruire di queste vantaggiose promozioni telefonate, telefonate, telefonate, telefonate. non perdetevi le stilate in anteprima delle collezioni da Diosa 98 su questa initente signore e signori la giuria ha deciso ecco a voi Miss Romagna è bionda e dorata è sottile e gustosa è tirata a mano è Orva la numero uno tra le piadine Orva la piadina sfogliata, un vero successo di Romagna. Nel tuo supermercato di fiducia troverai la vasta gamma di prodotti Orba, i più gustosi, i più genuini, i più veri. Lasciati cantare. La tua vecchia lavatrice vale 150.000 lire. La tua vecchia cucina vale 150.000 lire. Il tuo vecchio frigo vale 150.000 lire. Cambiandone tre risparmio 450.000 lire sull'acquisto di tre nuovi. Ma dove? Al Mercatone German Box. In più, tutti i prodotti in vendita puoi acquistarli oggi e pagarli a Pasqua 98 senza interessi. Wow! Unico! Mercatone German Box. La nostra forza è il prezzo. A Toscanella di Dozza. Bene, siamo rientrati in studio per continuare a parlare di Ravenna Calcio con Vittorio Mero. Allora Antonio, dopo questo tuo schema alla lavagna, cosa vuoi dire? Ecco, no, di chiedere chi a Vittorio perché domenica scorsa c'è stata un pochino una sorpresa perché la fascia sinistra è sempre stata quella che nel Ravenna diciamo, ha causato più problemi agli avversari, invece su quella fascia questa volta sono stati gli avversari a creare maggiori problemi al Ravenna. Ma la, squadra, sicuramente la squadra che abbiamo affrontato aveva queste caratteristiche che eh, il gioco lo faceva più che altro sulle fasce laterali perché come hai detto tu giustamente prima c'era Manetti e Vanoni da una parte e Gian De Biaggi e Binotto no. dall'altra che già il mister ci aveva preparato in settimana e ci aveva detto che loro principalmente mettevano un sacco di questi cross in area anche per Aglietti per eh, sfruttare la, la struttura di Aglietti ecco. Beh, loro sono, sono una buona squadra hanno, hanno degli ottimi giocatori ma io penso che al di là di parlare di una fascia della, della fascia destra loro che ci ha messo in difficoltà penso che poi loro come ti ho detto prima essendo una buona squadra cioè è normale che loro hanno le loro occasioni e sfruttano i loro tipi di, di caratteristiche Ecco, però diciamo questo finale che avete disputato un po' sopra le righe nel senso che avete incrementato il ritmo avete giocato con rabbia sì, visto che probabilmente questo era il modo per metterli in difficoltà perché queste, questi pochi punti che hanno fatto in trasferto una causa la devono avere, proprio, forse era proprio questo, cioè che forse hanno un agonismo un po' insufficiente. Ma sai, più per demerito loro io penso che sia, sia merito nostro che in casa, in effetti, a parte che secondo me in questo periodo fisicamente stiamo molto bene, al di là cioè, sì, sì, no. è brutto da dire perché in effetti i punti in classifica non è che sono tantissimi, però a livello fisico stiamo bene. Quando le altre squadre, specialmente a metà del secondo tempo, iniziano a calare, noi, noi stiamo bene. Ecco. Eh, perciò domenica abbiamo avuto delle buone occasioni, anche perché, come ti ho detto prima, fisicamente stiamo bene e riusciamo a reggere i 90 minuti tranquillamente. Purtroppo... Ma sentiamo cosa ha detto il mister su, su questa partita. Abbiamo fatto un'intervista, le immagini della regia. Allora Mariano, un'impressione sulla partita che abbiamo visto al Benelli ieri contro il Verona? Una partita ben giocata, secondo me contro una buona squadra, rimane rammarico che essendo passato in vantaggio non aveva portato a termine con un risultato positivo, purtroppo eh, c'erano anche loro in campo e poi è stata, è stata dura. Per te comunque una domenica importante visto il gol? Che hai segnato? Sì, il primo quest'anno, personalmente sono molto contento, anche se naturalmente speravo che portasse una vittoria. Purtroppo, ripeto, non, non è accaduto, ma speriamo di rifarci già sabato. Cosa vi aspettate da questo girone di ritorno? Ah, sicuramente più punti dell'andata, perché altrimenti sarebbero guai. Speriamo adesso, di eh, eh, avendo più partite in casa, di, di fare più risultati positivi. Allora Messer, un commento sulla partita di domenica, un pareggio che però non cambia di molto la situazione in classifica? No, è vero, non cambia di molto, però conferma il nostro buon momento, è stata una buona partita contro un ottimo avversario che potevamo vincere e abbiamo rischiato anche di perdere. Io sono soddisfatto della prestazione, anche se è chiaro dobbiamo migliorare, dobbiamo continuare a lavorare e quindi dobbiamo sicuramente sotto l'aspetto della finalizzazione essere più concreti, più determinati. Adesso c'è anche il girone di ritorno, quindi bisogna veramente fare punti? Bisogna fare punti e soprattutto confermare il nostro momento, che al di là della sconfitta di Genova è un momento di continuità. Dobbiamo vincere un po' di più, questo sì, abbiamo avuto le possibilità per farlo qualche volta, abbiamo affrontato degli ottimi avversari. Direi che dovremo continuare sulla stessa strada intrapresa in casa e migliorare sicuramente la fase del della fase centrale del giovane d'andata perché non siamo andati molto bene fuori casa. Oggi che cosa ha detto ai ragazzi? Ma, più o meno queste cose, che dobbiamo stare uniti, credere e continuare a lavorare, a sacrificarci come stiamo facendo. Non devo dire niente ai ragazzi, perché i ragazzi sono eccezionali. Se hanno 100, 100 ci danno, mi danno, danno a tutti in una condizione anche psicologica con questi alti e bassi di classifica che non è facile quindi dobbiamo stare tutti uniti e io sono convinto che riusciremo Sabato arriva anche la Lucchese al Benelli e ci sarà anche l'assenza di Bonocore come pensa di gestire questa situazione? è un'assenza pesante perché Enrico stava attraversando un ottimo periodo di forma soprattutto anche psichica e, beh, purtroppo ha avuto una munizione che non meritava e quindi scatterà la squalifica vedremo in settimana quelli che saranno più pronti, più determinati come sempre giocheranno quelli più, più adatti anche a livello proprio della predisposizione mentale e ancora è lunedì avremo tempo per valutare quindi è un po' prematura Bene, grazie. Noi aspettiamo tutti i tifosi sabato pomeriggio alle 14.30 al Benelli per ti fare Ravenna. Vi aspetto. Allora rientriamo in studio, vogliamo qualche pettegolezzo sul mercato. Antonio cosa ci puoi raccontare questa settimana? Ma eh, questa settimana è innanzitutto la settimana decisiva perché è l'ultima utile per sistemare le cose, perché il 31 gennaio il mercato chiude e Ravenna naturalmente è sempre alla ricerca della punta. Eh, pare che la situazione si sì, sia sì, un attimo chiarita nel senso che eh, la punta dovrebbe eh, scaturire dal tandem Saurini-Silenzi, cioè uno dei due, quindi uno, giocatori con caratteristiche simili, giocatori molto alti e forti di testa, eh, dovrebbe essere il prescelto per eh, ricoprire il posto di uomo centrale d'attacco del Ravenna. C'è in ballo anche la cessione di Ponzo, che dovrebbe appunto, eh, andare alla Reggiana per Silenzi ma che potrebbe andare anche a Padova, credo a questo punto, per, eh, per Saurini. Vedremo se queste trattative matureranno, e eh, la loro conclusione è prevista per domani, anche perché se non si conclude domani poi Ravenna gioca sabato e quindi il tempo è davvero poco. Bene, Francesca, cosa volevi chiedere? Ti volevo chiedere, ormai il girone d'andata si è concluso, per cui le squadre le avete affrontate tutte. Quali sono secondo te le squadre più quotate a salire in Serie A? Ma, ehm, io penso che adesso a livello di classifica è messo bene, però secondo me meriterebbe di più il Torino. Io penso che quando ha giocato, ha giocato qua da noi ha dimostrato di essere una, una squadra molto buona, di essere messa bene in campo, e tutti gli uomini sono veramente degli ottimi elementi per, per salire di categoria. Penso che il Torino attualmente sia, se non la più forte, sicuramente una delle candidati maggiori per, per salire in Serie A. Ecco Vittorio, quindi ci dimentichiamo che domenica ha preso tre palle dalla Lucchese. <ride> sì, beh. sì, beh, il campionato di Serie B può succedere di tutto, eh, perché puoi affrontare squadre che la domenica prima hanno vinto, cioè sai com'è, è, no? è sì, lungo sì. e può succedere veramente di tutto, però da quello che ha dimostrato, da quello che ho visto io, il Torino sicuramente è la squadra che mi ha impressionato di più. Invece voi voci danno Vittorio Mero in partenza a fine, ma, fine stagione. Ormai questa è una vero. domanda che mi fanno quasi tutti, <ride> ma io penso che, sai, quando, quando un giocatore fa una, una decisione e deve portarla a termine io penso che mi sono preso questo impegno all'inizio dell'anno parlando con il presidente eh, io, io ho deciso di rimanere qua fino alla fine dell'anno ho deciso di non muovermi di stare qua per cercare di di, fare, di, di portare Ravenna insieme ai miei compagni di squadra nella, nella miglior posizione di classifica e poi come ho detto altre volte poi a giugno vedremo la ecco, perché... Vicenza potrebbe essere una di quelle squadre ma adesso non è bello fare i nuovi ma ti posso dire una cosa che ti posso dire è che Ravenna mi ha dato tanto mi ha dato, dato praticamente tutto ecco perché a livello calcistico Ecco, se mero tra virgolette conosciuto tra virgolette, ecco, devo, devo ringraziare sicuramente questa città, i tifosi, i miei compagni, il mister, il presidente, tutti. Ecco. Già quando il calciatore che... incomincio a ringraziare no no no, no, no, sì, <ride> no, no, no, sì, di fatto stavo dicendo che adesso quello che mi interessa maggiormente è la salvezza con il Ravenna. Punto e basta. Poi da giugno vedremo, decideremo insieme. Però quello che mi interessa adesso, sono le voci di mercato, fanno piacere sicuramente perché vuol dire che il lavoro che stai facendo è sicuramente buono però adesso le lascio da parte e penso sicuramente alla causa giallorossa che è sicuramente più importante di qualsiasi altra cosa bene, ci hai lasciato senza parole allora, conferma poi del feeling con la città e con la tifosia da dal fatto che due domeniche fa si è andata a vedere in partito in mezzo ai tifosi ecco, no, raccontaci era... questa domenica ma no, è stata una è un po' un demagogo mero eh? no, beh, sai, <ride> è stata una cosa che non avevo mai provato prima ecco, e avendo appunto come detto te prima questo rapporto con la tifoseria allora niente ho voluto provare questa esperienza è stata un'esperienza sicuramente positiva che sicuramente se mi capiterà Ravenna se mi capiterà un'altra cosa speriamo di no perché speriamo di non essere squalificato però se mi capiterà sicuramente ripeterò eh. bene direi di ascoltare l'opinione di Antonio Rinaldi sulla partita beh più che altro su questa conclusione del girone di andata che appunto il Ravenna ha concluso a 20 punti e consultando le statistiche si vede che da quando ci sono i tre punti cinque squadre hanno concluso a 20 punti, di queste tre si sono salvate e due sono retrocesse alla fine. Quelle che si sono salvate hanno compiuto dei veri miracoli nel girone di ritorno, due volte questi miracoli li ha compiuti il Chievo nel 94-95 facendo 24 punti nel ritorno e nel 95-96 facendone 27 un'impresa ancora migliore ha compiuto la regina lo scorso anno che eh, è riuscita a fare ben 29 punti nel girone di ritorno dunque questo però significa che il Ravenna appunto, dovrà galoppare forte per riuscire ad arrivare alla salvezza e facendo una botta di conti probabilmente occorreranno 24 punti quindi all'incirca 6 vittorie e 6 pareggi le vittorie fino a questo momento sono state 4 una sola nelle ultime 9 giornate e quindi è chiaro che la presenza di questo attaccante che dovrebbe arrivare è assolutamente indispensabile per dar corpo a questa possibilità di conquistare i tre punti più spesso. Il gioco c'è, l'interlagiatura c'è, probabilmente manca solo questa parte terminale per poter fare più punti. Ci auguriamo quindi che domani arrivino buone notizie su questo fronte, e poi che da domenica i risultati cambino, non siano più pareggi, ma cominciano a essere anche vittorie, soprattutto in casa dove Ravenna va più forte. Grazie Antonio, non c'è ancora il tempo per fare una domanda. Sì, cominciamo a parlare di questa partita con la Lucchese. Insomma, avversario scorbutico già all'andata, fu sì. protagonista di una partita gagliata. Poi, vabbè, sappiamo quando ha finito quell'autogol annullato è rimasto ancora un po' sullo stomaco di tutti. Sì, sì, un avversario solido e tosto, me lo definirei perché le caratteristiche dei loro giocatori sono quelle. Ecco. Adesso, se non sbaglio, domenica hanno giocato 5 dietro, perciò sono sono ben messi, sono, sono tosti sarà una squadra sicuramente difficile da affrontare anche poi stanno venendo da un periodo buono anche perché domenica hanno vinto contro Torino che come ti ho detto prima è un'ottima squadra Beh, sicuramente adesso avversario che sia Lucchese, Torino, Venezia, Salernitana è da, prendere, è da prendere sempre col massimo impegno il massimo della determinazione perché adesso dobbiamo cercare veramente di non sbagliare di stare attenti, di non mollare mai perciò sicuramente quello che Bene, questo è quello che ci auguriamo anche noi Vittorio, diamo la linea alla telepromozione e vi aspettiamo subito dopo qui, a Parliamo di Sport. Nei nostri negozi Oro Follia vi diamo la possibilità di acquistare il vostro gioiello e il vostro orologio a prezzi eccezionali, anche in comode rate mensili, oro a partire da lire 21.800 al grammo, possibilità di rendere il vostro oro vecchio ricevendo un oggetto nuovo. Ora è arrivato il momento della nostra telepromozione. Sector Expander, cassi in acciaio e fibra di vetro, impermeabile fino a 100 metri, lunetta girevole unidirezionale, vetro minerale ad alta resistenza, cinturino in tessuto gommato, movimento a quarto condatario, nella versione blu, rosso, giallo, verde e arancio, due anni di garanzia internazionale. Tutto questo ad un prezzo eccezionale, a sole 160.000 lire. Ripeto, 160.000 lire. È in omaggio per voi una splendida radio AMFM e il cappellino Sector. Telefonate, Sector espande, scandisce il vostro tempo. Domani Disco Verde per le auto a Bologna. I livelli di inquinamento dell'aria rilevati dalle centraline di Sara sono rimasti infatti entro la norma. Domani dunque libertà di circolazione, salvo che per l'accesso al centro storico, che come sempre è consentito solo ai veicoli autorizzati. Viene dalle sorgenti d'alta quota. È altissima. È purissima. Altissima, purissima, levissima. Altissima, purissima, levissima. Il colore dell'olio, il colore dell'oro Buongiorno a tutte, sono Katrin Spack. Oggi vi voglio parlare di un argomento importante Esistono modi efficaci per prevenire i tumori femminili Controlli semplici e sicuri organizzati dalle strutture sanitarie della tua regione Sono la mammografia e il PAP test Esami gratuiti che aiutano a sentirci più serene Mammografia e PAP test, guardarsi dentro per vivere meglio fuori. Dal 29 gennaio al 10 febbraio, in tutti i punti vendita Coop, inizia un viaggio profumatissimo alla scoperta degli agrumi. Dalle principali caratteristiche alle ottime ricette a base di agrumi, tutto per la salute e il piacere del palato. Ed in regalo il primo volume di Mille e una nota, dedicato agli agrumi. trovata in questo cortile di un bar di Sant'Agata Bolognese alle 11.30 del mattino. Forse è nata nella notte e la madre subito dopo il parto l'ha gettata dalla finestra.